Spero tu non abbia picchiato dentro nello spigolo in questi giorni. Ma se lo hai fatto. Fa paridne gott. Fate pure il casino che vi pare qui in casa. Eh? Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. Sapere i nostri pota verbs è un ottimo modo per conoscere le esortazioni dei cittadini di Esili. Dire tanzema. Che te che 30. se hai avuto la stessa disavventura di Francesca e sei ancora piegata in due dal dolore ho preso dentro lo spigolo ma stai per conoscere un manzo che ti vuoi assolutamente accaparrare Moto Moto he sappi che la tua amica di Berzo Demo potrebbe esortarti in questo modo Fai apparire di Non farti troppe domande. Raddrizzati immediatamente e tira fuori il tuo fascino da mantide religiosa. Infatti la tua amica ti sta incoraggiando a... Fai apparire di niente. Il significato ormai dovrebbe essere chiaro, ma se ancora ti sfugge, ecco quello che ti ha detto. Fai finta di niente. Esatto. Fai finta di niente. In me che non si dica il manzo. Allora. Sarà in tuo potere. Allora. Sei a Orio Center con la tua fidanzata di Malonno state scegliendo tra i vestiti qualcosa di carino lei ti dice Mi raccomando catta fuori quello giusto Tu che stai con lei da tre anni ma ancora non hai capito come parlano questi bresciani potresti rimanere un po' confuso oppure confusa tranquillo oppure tranquilla non è altro che la traduzione letterale di Mi raccomando, catta fuoco il giusto sappi che cattare fu usato persino da D'Annunzio due fanti che cattavano le gocciole nel cavo la tua fidanzata ti sta semplicemente dicendo mi raccomando Scegli quello giusto Cara Santa Lucia, che nella notte tra il 12 e il 13 dicembre farai felici migliaia di bambini bergamaschi, bresciani, veronesi, ma anche siciliani, se mai dovessi passare anche da me con un pensiero Mi raccomando Katafoker Donaci un like e se sei un commesso di negozi di abbigliamento di Orio Center, suggerisci altri potaverbs Oh ma lo sai che un tizio mi ha spammato il canale YouTube caricando nei commenti il link a un video quasi porno? Shhh! Fa pari d'negot! è solo la traduzione letterale di <coughs>